schiuma densa colorata la tua pelle profumata frutta fresca a colazione e lì seduta sul balcone mi leggevi nel pensiero era meglio non pensare ma impossibile dimenticare giorni mesi anni insieme a me solo come un bimbo accanto a te rassegnato guardo quella porta Ascolto e sento ancora i tuoi passi, dimenticare il tuo sorriso, dimenticare la tua faccia, dimenticare i tuoi discorsi, tutti i gesti, le tue labbra, dimenticare le tue mani, dimenticare i tuoi capelli, dimenticare le carezze, le manie, i tuoi problemi, dimenticare il tuo profumo, dimenticare anche il tuo nome. E cancellarti all'improvviso dalla mente. E poi più niente. Cambiare la mia vita in un minuto. E poi. E poi.